per non spaccare un tal villaggio benvenuti a tutti in questo nuovissimo video sono Bruno Magno e oggi siamo qui nella Bruno Craft perché voglio finire di fare tutte le mie quelle costruzioni a cominciare da questa altissima torre che voglio uh, finirla di, diciamo dire, di voglio finirla perché alcune finestre mancano tipo laggiù manca una finestra e no, addossavo, ce ne stava al lato che mancava, non mi ricordo e quindi sto cuocendo del vetro ok, grazie 4 ma ci metto Fa la lascia e eh, ok e quindi saliamo sopra perché oggi finiamo un po' tutte le cose qual era questa fanno tutte ecco qua questa qua solo che ho lasciato le lastre di là quindi vabbè finiamo così e non mi passa il vetro bene eh, oggi è uscito prima non mi passa il vetro vabbè non mi passa il vetro vabbè, facciamo così tslashgiv giocciolo a Bruno Magno e il vetro cosa si dice um come si dice in inglese? Um, non mi ricordo... Oh, glass c'è un attimo un vuoto di memoria GLASS! <ride> c'è un attimo un vuoto di memoria eh, GLASS per... Uh, facciamo... 30 o 30 di GLASS e... Ehm, c'è un attimo un vuoto di memoria se in inglese serve... scogliate... Sì. Questo no, no, questo devo finire. No, no, Però questo è brutto così. Ecco. Ok. Eccolo l'ho fatto. Ok, poi qua c'è il balconcino del re. Poi qua, qua. Devo farlo. 1, 2, 3 non so se vado a prendere no no no no no l'avevo le lastre no no no no ok no no no no no no no Ok. no no no no no no no no no e qua non ci serve qua non ci serve e abbiamo finito tutto quindi andiamo un po' mi sono dimenticato qualche lastra da qualche parte qua tutto fatto qua tutto fatto qua ecco dove mi sono dimenticato le lastre no qua mi sono dimenticato il verde perché lastre ci stanno quindi questo l'abbiamo fatto, e ok abbiamo fatto tutto, wow è notte, è bello, quindi mi, al posto dello scudo non ho la torcia, ecco, non mi niente, e anzi, allora, non mangio un po', ok, così rigido la vita, allora, ehm, okay. e adesso raga, quanti minuti sono? Sono 4 minuti, e adesso raga eh, andiamo a dormire nel letto che stava qua una volta, eccolo qua, questo è il letto di lavoro, ciao. Buongiorno a tutti. Ok, mi si. Allora, però, vi voglio sfruttare un pochino l'inventario: questo è l'accesso dove mi sfruto l'inventario. e eh, Perché mi voglio levare anche spada e eh. no, orco mi serve, sono le frecce? Ah, ecco frecce e che mi serve? Niente. E un water quindi prendiamo calcestruzzo e calcestruzzo. E... Perché oggi mi un scudo? Eh si, sì, lo sai so, che serve un botto di vetro. Perché voglio farvi vedere una cosa. Beh, vedete che è storto c'è cioè qua è 3 e qua è 2 e non mi piace tanto che è tanto storto per questo mi sono dimenticato di prendermi per una sì, oggi distruggiamo non è che distruggiamo tutto devo voglio, aggiungere un, um, un coso mi può lavorare quest'albero ecco, sì. oh. quindi L'ho fatto per tra quarto E' alto 30 blocchi Dai sali per favore Vabbè sì. ci metteremo 500 anni Ok no Io fu oh, I'm genius sì, è Lo sai piccola sì, Ok sì. no, Cado no, Vabbè raga io sono Spacciato Non se non mai No mai proprio No, questo è un No, no, no, no, Ok, no, ma dai, raga, vabbè, andiamo a Neverbrook. No, è molto più facile. È molto più facile. Ok. Quindi, eh, dobbiamo rompere solo questo e tutta questa linea. Quindi hai ragione, dobbiamo rompere tutto però adesso è cioè, un lavoro abbastanza facile distruggere tutto, tanto abbiamo solo messo una live a costruire tutto e adesso dobbiamo distruggere tutto, tanto spero questo qua lo dobbiamo distruggere, eh, energia non, non impazzite okay. Sì perché le cose si fanno belle No questo... Sto dicendo Deve... No no Vorrei stirare Adesso ho Il mio fratello che mi guarda Adesso mi darò una botta detto, con mio fratello No non me la sto dando Wow miracolo non mi sta dando una botta Che bello Che bello quindi raga che bello proprio Come è stato come va tutto bene spero Aspetta quando devo farlo di 3 Quindi 1 2 3, 4. Uh, ok, quindi è... Vediamo un po'. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Qua deve essere... Allora, se è storto, io mi sparo. Ok. allora c'è stato mio fratello che sta volando sparati ai ah, già ecco, ah, yeah. ecco è arrivato in ritardo la botta allora nessuno vuole strozzare non posso attivare la webcam perché sennò eh, poi eh, cioè mi strozza mia madre solo che stavolta l'ho fatto di tre intelligent è uguale allora 1 2 3 1 un po' qua 1 2 e 3 è uguale e 3 cos'è, effetto ottico 1 dai, lei ma ti 1 il 1 1 1 1 1 Mi sembra ok. Quindi devo ok. Quindi è dritto finalmente. e, allora, Solo che devo capire dove mettere i cosi. Okay. ok. Allora devo capire dove mettere questi cosi. Uno va là e l'altro va qua adesso va di qua ok e però così è storto vediamo un po' 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 non invece è dritto è dritto e 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 ok raga è dritto per fortuna ci abbiamo messo 11 minuti non è vero ci abbiamo messo ditemi i secondi nei commenti perché adesso non posso non voglio avviare obbs eh, e raga ci tocca adesso fare uno così ok e devo farlo alto di 2 eh, quindi devo farlo alto di due. Okay. Uh, quindi poi uh, no sono caduto va bello quindi poi uno uno qua uno qua e uno qua uno qua uno qua, uno qua. poi salgo di salgo di un blocco piazzo no, no salgo di un blocco salgo di un altro blocco e, eh, piazzo qua eh, il blocco ok facile ma non troppo facile sembra ma non è tanto facile allora e ehm, uno due uno ok nonno eh, no? Grazie uh, oh yeah. Thank <laughs> you.